C'è una, una sola enorme differenza tra chi vaga sapendo tante cose e non trovando mai come applicarle e chi invece riesce a fare tesoro di quelle tante o poche conoscenze che possiede e le riesce a tramutare in realtà, a renderle qualcosa di esistente davvero, che ritrova nel proprio spirito che sente nella propria anima e che pratica tutti i giorni della vita per risolvere i propri problemi. Una sola differenza, provarci. Grazie Elise, che cazzata, cioè provarci lo sapevamo tutti. E in realtà no, lo sappiamo tutti, ma poi dentro abbiamo un autosabotaggio fortissimo che tutte le volte ci dice, eh ma adesso non è il momento giusto, eh, ma questa cosa forse è troppo? Eh, ma chi la devo fare? Ma io? Ma sarò capace? In tutte le mille forme che prende l'autosabotaggio e ci ferma dal provarci. Quindi sappiamo moltissime teorie interessanti ma poi nella pratica per risolvere il problema pratico che può essere eh, quando mi si ferma la macchina, quando devo organizzarmi per aiutare un genitore, un figlio o un animale, quando devo decidere che percorso fare per arrivare in cima alla montagna, eccetera, eccetera, eccetera, in cose molto pratiche, eh, non mi aiuta a risolvere quello che mi interessa, non mi aiuta a tramutare l'esperienza pratica in un'occasione di incontro tra la materia, l'anima e lo spirito. Cioè la vita non ci mette i bastoni tra le ruote dicendo haha, ora ti si guasta il modem e non puoi seguire internet così non riuscirai ad evolverti e non riuscirai a seguire tutti quei seminari interessanti e quelle dirette interessanti. Ti ostacolo perché così non ti risvegli, non cresci, non fai esperienza. La vita continuamente ci offre le occasioni che per noi sono indispensabili per evolvere ma non ce le offre ovviamente già belle che pronte, ci dà gli ingredienti, ci dà la situazione per mettere in pratica quello che dobbiamo imparare o dobbiamo perfezionare. Dopodiché siamo noi che davanti all'occasione possiamo dire vabbè, mi arrendo, la vita mi ha detto così, oppure possiamo attingere alle risorse che abbiamo e dalla teoria provare, entrare nel laboratorio del quotidiano, che è quello più difficile, perché quello che facciamo... Così, alla meditazione o in modo estemporaneo, una volta ogni tanto, dove magari non ci conosce neanche nessuno. Vabbè, lo faccio, ma poi non ha grosse ripercussioni. E a volte invece ci sono dei fatti molto pratici, di come organizzare la nostra vita, di, di dove vivere, di quali amici frequentare, di quale lavoro scegliere, di quale scuola iscriversi o non iscriversi, di come spendere o guadagnare i miei soldi. Sono cose estremamente concrete. E queste si ripercuotono sulla mia esistenza, sulla mia, sulle persone che ho vicino a cui tengo, sui miei animali, su, sull'ambiente dove vivo. E se le sbaglio, poi me li devo gestire, gli errori, perché non posso andare da nessun'altra parte. Quindi sono ambiti molto delicati, quelli dove la vita ci propone le occasioni di lavoro più preziose. Quando arrivano bisogna ricordarsi, ecco questa è un'occasione per provarci. Più mi rifiuto di continuare a provarci e più la vita mi darà occasioni che sono sempre più vicine a me, mi toccano sempre più nel personale, in modo da accompagnarmi ad un certo momento a dire non posso non provarci, qui non posso rimanere inerte senza fare nulla, devo per forza agire e volenti o nolenti entriamo in laboratorio. La carta di oggi, le strutture, Racconta proprio questo, anche questo, un aspetto dell'insegnamento di questa carta è proprio che non basta tenersi tutto dentro, bisogna ad un certo momento creare una struttura, quale che sia, qui ce ne sono tante, c'è un pentagono, una stella, c'è un quadrato con le diagonali, c'è una struttura fatta con i cerchi, ce ne possono essere mille altre ma ad un certo momento deve prendere una manifestazione anche concreta e che sia vicina a noi, pertinente alla nostra vita quello che sappiamo. Se no, rimaniamo in quella nebbia sospesa di so tante cose, ma poi alla fine a che mi servono? A niente, se non le metto in pratica. Come si fa ad abituarsi a creare una struttura e a metterle in pratica? Ad esempio, in questo periodo, mi è possibile fare la ginnastica del risveglio tutte le mattine. Darsi una cadenza regolare, ad esempio per seguire questi incontri, è un modo di creare una struttura. Non per forza questi incontri, darsi una cadenza regolare per leggere tre mattine a settimana, leggermi le carte, lanciarmi le rune, piuttosto che tutte le sere prima di dormire, dedicarmi alla contemplazione del mio sigillo geometrico dei miei cristalli, delle mie opere d'arte preferite Il primo, la prima domenica del mese ci sono i musei aperti e non si paga l'ingresso cogliere l'occasione, dare un ritmo al mio contatto con l'arte ci sono un miliardo di possibilità andare a passeggiare in un bel parco sotto gli alberi almeno una volta a settimana però devo farlo di solito l'atteggiamento in queste cose è dai, vediamo se si incastra con tutto il resto, quando ci sta, ci vado. Tutte le mattine alle 9, alle 9, alle 9.05, alle 9.10, la struttura per me vuol dire accendere il computer e fare la diretta. Tutti i lunedì sera alle 9.30 di sera, la struttura in questo periodo per me significa accendere il computer e fare il lavoro con una carta della tradizione. Che io sia qui! che lo possa fare da un'altra parte, che prenda una forma, che ne prenda un'altra, però è una regolarità, è una struttura non solo mia o così, traballante, quando riesco lo faccio, quando non riesco no, faccio di tutto per mantenerla anche eh, stabile per l'esterno, un riferimento, a me dispiace moltissimo, non per voi ma per me quando magari mi dite cavoli stamattina alle 9 non hai trasmesso perché non potevi, avevi un impegno mi spiace perché ero lì che ti aspettavo mi sembra di aver mancato un impegno grandissimo ma non tanto con voi che farete qualcos'altro e guarderete una registrazione quanto con me stessa ho mancato un tassello della struttura, uno di questi belli angolini di questi punti così precisi l'ho mancato pazienza, la vita mi offrirà altre possibilità, il mio intento è di non mancarlo più o di mancarne il meno possibile questo oggi è l'insegnamento la, la forma dell'insegnamento dietro alla casella delle strutture dietro a questa carta molto semplice anche un po' antipatico da mettere in pratica perché ha quella cadenza lì della struttura appunto, però la vita eh, la salva la struttura, quando siamo in crisi, quando succedono gli imprevisti più belli e più brutti della vita, la struttura è proprio lo scheletro, l'ossatura che ci tiene saldi e non ci fa impazzire, andare nel panico, non ci fa comportare da schifo, non ci fa scappare, ci fa rimanere lì e ci permette di fare tesoro di tutte le esperienze, di viverle davvero, sedimentandole nel nostro bagaglio, nella nostra struttura di conoscenza. Questa sera, nove e mezzo, si lavora sulla carta della tradizione, il lato oscuro. Siamo su Zoom, meditazione guidata, costruiamo il sigillo eh, come tutte le sere specifico per il lavoro che, che si è creato chi vuole partecipare mi contatta vi lascio la locandina di seguito grazie a tutti ciao a domani mattina iniziamo come sempre con lo stretching dei meridiani sento bene i piedi a terra Trovo un buon equilibrio, sento bene il contatto col pavimento. Intreccio i pollici dietro la schiena e prendo aria. Trovo la giusta apertura delle gambe per stamattina. polmone e intestino crasso. A risonanza questa coppia di meridiani con la geometria del pentagono, che regola e attiva i movimenti di incontro, e alchimia degli opposti. Mette in comunicazione il mondo interiore e il mondo esterno. Con la prossima ispirazione ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e ripeto. Delicatamente, quanto oggi mi fa bene, entro nella posizione e allungo la muscolatura. Respiro attraverso il corpo. Lascio che si crei spazio. Poi espirando lentamente ritorno. Stomaco, milza e pancreas. Questo io oggi lo devo fare con un po' di delicatezza, ho un po' di mal di schiena oggi, quindi magari... Devo stare un pochino più delicata nei movimenti. Oh, ciao. E chi ti aveva visto te? a me fa quasi sempre toc. mi faccio ah, ci voleva provo ad andare giù con la schiena fino a terra e vedo se mi fa bene a me sembra di sì le mani tendono verso la parete dietro le ginocchia verso la parete davanti e si distende si streccia la parte frontale del corpo mi aiuto, ritorno pian piano Quanto mi fa bene oggi i piedi vicino o lontano dal corpo, cuore e intestino tenue. Partendo dalla base della schiena, dall'osso sacro, mi arrotondo i gomiti vanno verso terra. Legata questa posizione alla geometria della spirale, il movimento, ritmo ininterrotto che sostiene la vita. Il ritmo. La spinta vitale. Il movimento elegante e inesorabile come in natura la regola pulita e bella e poi lentamente srotolo le vertebre una dopo l'altra e raddrizzo la schiena e il capo Gambe stese davanti a noi, vescica e reni. Prendo aria. E ritorno. Mastro del cuore e tritice focolare. Legata questa coppia di meridiani alla geometria dell'ottagono, l'armonia, il contatto tra il divino e l'umano. La luce che discende nell'incarnazione, il cielo che osserva la terra, la regola celeste, la buona amministrazione, buon equilibrio, l'occuparsi di tutti con equanimità. negli spazi che si creano e poi espirando ritorno cistifellea e fegato il radicamento l'energia della terra la stabilità, il coraggio, ma anche la cura, mettere assieme il corpo, l'anima e lo spirito, l'incarnazione, legato all'esagono, è il simbolo di questa essenza. Mi rimetto in piedi, vado ad attraversare i miei tre corpi, corpo-mente, anima, spirito. comente di volontà mi incarno. Mi radico a terra con il primo chakra prendo la forma di un albero. Alla terra mi rivolgo con il secondo chakra mi ato, al suo insegnamento. La terra mi insegna che per vivere con onore, il segreto è lo scambio, l'equilibrio tra dare e ricevere, che sempre sento nel quarto chakra. Quinto, lascio uscire i miei talenti. Sesto, libero la seconda vista. Settimo, mi connetto al cielo e alla terra. Così posso attingere al passato, proiettarmi nel futuro, senza perdere mai contatto col presente. Mi apro alla filatura. Scendo nella cavità smeraldina seguo i movimenti delle geometrie. Il pentagono. con i suoi opposti. le sue emozioni contrastanti, con le sue difficoltà che nascondono opportunità, l'ostagomo con la sua abbondanza, a volte di semplice gestione, a volte soverchiante, il cerchio con la sua emanazione dal mio centro, lo spazio sacro dove posso esistere, dove ci sono anch'io, l'esagono, le sue metafore, la corrispondenza tra ciò che vedo e ciò che mi è invisibile, la spirale che le due metà le attraversa e le unisce, in forme sempre diverse. Triangolo. Che segna il passaggio tra le dimensioni. Apre il contatto tra il corpo e l'anima, tra la mente e il sentimento e poi nessuna forma che per un attimo mi permette di vedere tutto e scorgere l'unità oltre tutte le forme.